Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pollo alle mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono bocconcini di pollo infarinati con amido di mais, mandorle, scalogno, zenzero in polvere, olio di semi di girasole, acqua, dado bimbi, salsa di soia e sale. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 50 g di mandorle le facciamo tritare per 7 secondi a velocità 4. Unire il resto delle mandorle. 20 grammi di olio di semi di girasole e facciamo insaporire per 5 minuti 90 gradi velocità 2. Mettere da parte in una ciotola senza lavare il boccale, mettere lo scalogno e lo facciamo dritare per 3 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola unire il resto dell'olio lo zenzero ed insaporire per 3 minuti 120 gradi Velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere i bocconcini di pollo. Ed azioniamo il bimbi. Per 3 minuti 100 gradi antiorario velocità soft aggiungere il dado l'acqua E lo facciamo cuocere per 14 minuti 100 gradi antiorario velocità soft aggiungere le mandorle La salsa di soia e un pizzico di sale, e facciamo proseguire la cottura per 5 minuti: 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il pollo alle mandorle è cotto, impiattare e servire. Pollo alle mandorle. Grazie e alla prossima ricetta.